Benvenuti a tutti Logistics ed Analytics Italia Nel breve video di oggi vedremo come si può aprire un video di YouTube in un player esterno, in particolare con il video LAN VLC Perché eh, dobbiamo fare questo? Perché ci sono forse certe volte delle esigenze di visualizzare ad un audience un video di YouTube però con delle modifiche La facciamo subito eh, Si va in YouTube e si decide, si sceglie un video Noi abbiamo scelto casualmente questo documento, questo documentario sui dinosauri, poi si fa tasto destro sopra il video e si dice copia url del video, cioè copia l'indirizzo web, potremmo fare anche copia url del video in corrispondenza del minuto corrente per far partire per esempio per la, per la nostra audience il video in un, in un momento preciso e facciamo copia url del video, poi si apre semplicemente il vlc che è un video player molto versatile e praticamente facciamo così riduciamo questo lo si mette a tutto schermo e poi si fa nel menu media si fa apri flusso di rete all'interno di questo di questo campo si fa tasto destro incolla ed ecco che viene incollato l'indirizzo vedete del video di youtube e si fa riproduci come vediamo dopo un po questo sta bufferizzando questo è uno streaming e ecco che parte gli diamo tempo, quando fa quella linea arancione significa che ha bisogno di, di bufferizzare. Ed ecco che parte. Vedete, sta partendo, ma noi lo stiamo vedendo all'interno, come sentite dall'audio, della finestra di VLC. Perché posso avere questa, questa necessità? Sentite? Perché, per esempio, io se con il VLC posso fare delle eh, operazioni che non posso fare tramite youtube ad esempio posso andare nel menu strumenti fare effetti filtri vediamo che questa finestra che è molto complicata è divisa in due sezioni che sono molto semplici effetti audio e effetti video noi vedremo questo ad esempio negli effetti audio io per capire perché posso avere la necessità di far vedere un video di youtube tramite il vlc posso andare in avanzate e fare ad esempio vedete modificare regolare la tonalità sentite. Sentite? È un cervello in grado di farlo al meglio. Oppure posso abbassare la tonalità. Il cervello viene da chiedersi se quella grande massa encefalica li mettesse effettivamente vedete cioè io posso avere la necessità di far vedere un video youtube alla mia audience all'interno del vlc perché posso fare queste modifiche per esempio nell'auto audio e nel lato video sono tantissime le modifiche che si possono fare vedete se un video per esempio è stato fatto con un volume troppo basso troppo alto è stato equalizzato male ma vediamo anche le caratteristiche video per esempio posso avere la necessità di proiettare un video di youtube ad esempio noi utilizziamo eh, il settore geometria. Ammettiamo che io ho un computer con più schede video e io proietto praticamente questo video in più schermi per fare una specie di effetto eh, mosaico perché la proiezione è su un muro molto grande. Allora vedete io definisco per esempio, seleziona l'opzione muro e vedete che mi divide praticamente il video YouTube in quattro finestre che sono completamente indipendenti. Questo è molto eh, interessante, la cui composizione però crea tutto lo schermo. Quindi che cosa possiamo fare? Eh, in un computer desktop in cui ho quattro schede video, io posso collegare quattro schermi, metterli uno vicino all'altro e fare questa funzione di mosaico tramite l'extended ex, desktop, cioè muovere per esempio parte eh, dello schermo in basso a destra, in basso a sinistra, in alto a destra, in alto a sinistra, alto a sinistra, alto a sinistra e avere questo effetto. Cioè, con, eh, vedere un video di YouTube con VLC significa la possibilità di fare tutti questi effetti in post-produzione. Questo mi è sembrato molto interessante e muro perché se io voglio per esempio farlo vedere a un da lontano, posso avere quattro grandi televisori, quattro schermi con quattro schermi grafiche io l'extended desktop comando la parte alta a sinistra nello schermo in alta a sinistra la parte alta a destra nello schermo in alta a destra eccetera e lo posso dividere in quante diciamo porzioni eh, io voglia poi c'è interessante, vedete che ogni tanto bisogna capire che questo, facendo questi giochini però il VLC sembra non funzionare benissimo adesso casomai lo interrompiamo e lo facciamo ripartire e la cosa interessante è anche la scheda sovrimpressione, sempre la scheda principale effetti video, perché si può aggiungere un logo, mettendo il segno di spunta in aggiungi logo, io per esempio, ammettiamo il logo, il logo della mia azienda, vedete io scelgo questo logo di, di Linux, vedete che adesso lui non lo fa, quindi noi siamo costretti, perché quando si fanno queste cose un pochino più tecniche, Praticamente noi vediamo che si ferma, eh, si, si, si inceppa il VLC, bisogna stare un po' attenti. Allora noi che cosa facciamo? Facciamo sudo da terminale xkill, questo comando, ci fa vedere, ci chiede la password, ci fa vedere questa freccettina, noi selezioniamo la finestra di VLC e ce lo chiude. La riapriamo perché si era bloccata, ogni tanto ci fa, riandiamo in media e apri flusso di rete, già ce l'abbiamo pronto lo riproduciamo ancora una volta, stiamo riproducendo un video di YouTube in un player esterno, sentite, e noi andiamo nuovamente in strumenti effetti filtri, andiamo nella scheda per esempio effetti video, volevamo vedere geometria e vediamo come alla nostra audience può essere, facciamo sovraimpressione, può essere aggiunto un logo. Vedete che io ho aggiunto il logo di Linux trasparente e con questi selettori io posso muoverlo vedete all'interno in alto a sinistra in, alto, in basso a destra il logo della mia azienda del mio programma posso fare quello che mi pare oppure io posso aggiungere un testo alla riproduzione ci scriviamo prova di testo come vedete viene aggiunto e io posso selezionare se farlo vedere per esempio in basso a destra per esempio in alto facciamo al centro e vedete che compare qui prova di testo e questo potrebbe essere una maniera per scrivere del testo mentre io riproduco un eh, video la cosa interessante è anche cancella logo Mettiamo che io sto riproducendo un video con un logo che non voglio far vedere all'audience per qualsiasi motivo allora io che cosa faccio seleziono cancello logo e poi creo questa finestra di ritaglio questo cropping io a seconda se il logo è in alto a destra in alto a sinistra eccetera taglio la finestra del video di youtube solo per quel pezzino per non far vedere il logo queste sono tutte cose in post-produzione che in YouTube beh, non, non posso fare dovrei fare a mano e la cosa interessante vedete anche la sincronizzazione certe volte in YouTube si vedono dei video in cui l'audio e il video sono fuori sincrono e quindi in questa maniera io posso mandare l'audio e il video un pochino più avanti per eh, diciamo, mettere in sincronizzazione quindi questa è molto interessante la possibilità di aprire un flusso video tramite il menu media apri flusso di rete che proviene da youtube però in maniera staccata in un player esterno ci dà la possibilità di fare tutte queste post produzione tecniche nel menu strumenti effetti filtri noi abbiamo modificato per esempio se l'audio è, è troppo basso o i bassi sono troppo bassi non ci sono gli alti noi abbiamo modificato la tonalità un pochino per far ridere perché viene quella vocina come quando si eh, respira il gas dei palloncini poi abbiamo visto che in effetti video si può aggiungere, si può togliere un logo di nostra, a nostro piacimento, questo può essere interessante all'interno eh, per esempio di, una, di un evento, abbiamo visto che possiamo introdurre o meno, per esempio mettiamo in alto un testo, vedete prova di testo, e possiamo scrivere quello che ci piace, potrebbe essere un'informazione pubblicitaria, un indirizzo e possiamo collocarlo in posizioni diverse. E poi molto interessante abbiamo visto la capacità del VLC in post-produzione, a parte di fare degli zoom eccetera, ma di creare un mosaico di schermi ritagliato dell'immagine principale che noi possiamo mandare con l'extended desktop a diversi display per creare diciamo una specie di totem di wall con questo mosaico da far vedere con una dimensione maggiore alla nostra audience. Bene, il video di oggi finisce qui, grazie a tutti per averlo visto fino alla fine, spero che sia stato di vostro interesse, al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.